Thank you. Salve, sono Piero Sestili, ordinario di farmacologia dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Siamo qua insieme per affrontare questo tema che ho intitolato COVID-19: la sfida dei virus e non del virus. Poi vedremo anche per quale motivo faccio un breve riassunto degli argomenti che tratteremo. Al primo posto cercheremo di capire cos'è la sostenibilità nella lotta a COVID-19. Poi passeremo a una rapida analisi del contesto attuale e cercheremo anche di capire quali possono essere delle strategie di intervento e di sviluppo eh, col punto cardinale della sostenibilità e anche alla fine chiuderemo con dei consigli, anzi un consiglio di lettura utile a sviluppare gli argomenti che stiamo per trattare. Eh, L'obiettivo Agenda 2030 del quale stiamo parlando è il terzo eh, salute e benessere, nello specifico il paragrafo 3.4 dove troviamo sviluppo di farmaci e vaccini e troviamo eh, anche lotta alle malattie trasmissibili, quale appunto è, è Covid e prevenzione delle epidemie, eh, dove io ho aggiunto eh, a metà, vedete, pandemie, perché quando venne eh, redatta l'Agenda 2030 non si pensava a uno scenario quale quello di Covid che è stata una vera pandemia. Andiamo avanti, cerchiamo di capire allora cos'è la sostenibilità nella lotta Covid-19. Per sostenibilità possiamo intendere, dal punto di vista delle scienze dure, per così dire, quali sono le scienze biomediche, processi efficienti, efficaci e benefici per la collettività. E, intendendo per questo dei processi che non creano discrasie, che non creano alterazioni, tali da divenire nel tempo invece insostenibili. Bene, quali sono i punti cardinali sui quali incentrare, eh, a mio modo di vedere, eh, la continuità e lo sviluppo sostenibile di quello che stiamo facendo? Bene, intanto dobbiamo cercare di sviluppare un nuovo rapporto tra la scienza e la politica, eh, ragionando intorno al tema della scienza post-normale, di cui parlerò brevemente dopo, gli altri punti sono puntare sulla ricerca scientifica, sviluppare nuovi modelli coordinati di sanità pubblica e ridurre l'impatto dell'antropizzazione della pressione umana sull'ambiente per prevenire quello che vedremo nell'ultima fase di questa discussione, che sono le zoonosi. Veniamo brevemente al primo punto, perché poi su questo non torno, È il tema della scienza post-normale. Cos'è la scienza post-normale? È un modello che è stato ipotizzato da un filosofo che si chiama Silvio Funtovics alcuni anni fa, che previde che, cosa? Previde che società molto articolate e complesse come la nostra eh, potevano generare problemi altrettanto complessi e articolati, tali da non poter essere risolti secondo i criteri semplicistici con cui abbiamo sempre affrontato le emergenze che coinvolgevano la scienza. Eh, la semplificazione è questa, c'è un problema, la scienza lo studia, lo caratterizza, lo risolve e passa la soluzione al decisore pubblico che eh, emana il provvedimento, il dispositivo. Eh, come vedete in realtà società complesse generano problematiche complesse perché Covid è una problematica così complicata da far sì che la scienza stessa, nello sviluppare tentativi di risposta, sviluppa risposte che hanno in sé un margine di incertezza eccessivo tale da arrivare a un livello critico. La criticità dell'incertezza genera l'incertezza e il dubbio che le scelte attuate siano quelle giuste e creano difficoltà ad affrontare tematiche appunto complesse. Questo tema di ragionare intorno alla scienza postnormale sarà un compito per rendere sostenibili le, fu le future le future sfide alle quali immancabilmente saremo chiamati nel futuro, perché la vita stessa è una sfida. No? E gli altri punti invece si commentano da soli e andremo avanti a descriverli. Facciamo allora un tentativo di analisi del contesto attuale, ovviamente molto semplificato, quello del trans-covid, perché covid non è passato ma non siamo neanche naif di fronte a covid, siamo in un periodo tipicamente trans-covid. Che cosa è successo con la pandemia? La pandemia ha creato un carico enorme di contagi e di vittime che conosciamo dalle cifre quotidiane e ha impattato sostanzialmente in qualunque aspetto della vita della collettività e del singolo. E nessun aspetto della nostra vita è stato risparmiato, ma ovviamente quello che ha, avuto, eh, ha subito un maggior carico è stato quello della salute pubblica e della salute dell'individuo. Ed è chiaro che essendo stato così violento l'impatto di Covid sulla eh, nostra salute o sulla nostra percezione di rischio relativo all'integrità della nostra salute, ha eh, prodotto una reazione uguale opposta da parte della scienza. Forse è la prima chiamata alle armi eh, della scienza contemporanea di fronte a grandi emergenze e devo dire, riconosciuto da tutti, che la risposta è stata straordinaria, convergente, unica. Noi nell'arco di meno di un anno siamo riusciti a disporre di vaccini che stiamo somministrando alla popolazione mondiale, cosa di cui più dubitavano, tra cui sottoscritto, fino all'anno scorso. Siamo stati in grado di implementare la conoscenza sui farmaci in maniera incredibile, quasi in maniera poetica direi, perché lo sforzo della collettività scientifica è stato più vicino all'enfasi, all'afflato di una corrente letteraria o artistica, piuttosto che al comportamento che nella retorica di tutti i giorni è compassato degli scienziati. No? E, tanto che per fare un, de, descrivere questa velocità è, è, stata, è stata chiamata in causa un'unità di misura che non è della fisica, ma è della eh, fantascienza. Si è detto che la scienza e la politica dovevano procedere con la velocità warp, warp speed, che è quella a cui eh, con la quale viaggiano le astronavi di Star Trek, prima tra tutte le Enterprise, per dire quanto la scienza è andata veloce. Ora, eh, questo, questa risposta così, così importante, così forte da parte eh, della, della, della scienza, eh, ha dato dei risultati incredibili, che sono quelli che stiamo sperimentando in questi giorni. E eh, queste, da, è, è da qui che dobbiamo partire per capire quali potrebbero essere gli aspetti su cui centrare lo sviluppo sostenibile di questo patrimonio che abbiamo guadagnato nell'arco di un anno. Quali potrebbero essere le nostre strategie di intervento? Bene, dalla capacità di reazione possiamo capire che cosa. Possiamo capire che due aspetti fondativi del successo che stiamo sperimentando e che vanno coltivati sono la tecnologia con la quale siamo stati in grado di portare allo sviluppo e alla scale up industriale i vaccini e i farmaci, aggiungerei genetici, cioè basati sulla eh, veicolazione di DNA e RNA replicante, tecnologia che non si esaurirà a modo di vedere dei farmacologi e delle scienze farmaceutiche in questo periodo, e poi lo straordinario sviluppo, eh, merita di essere citato, della sperimentazione dei farmaci in silico. Cioè eh, non fare la sperimentazione di nuovi eh, farmaci e nuove molecole passando attraverso le forche caudine affidabili sì ma lentissime della sperimentazione in vitro, della sperimentazione sull'animale da esperimento e della fase 1, 2, 3, eh, de della sperimentazione clinica sull'uomo, ma piuttosto sperimentare in un ambiente virtuale l'efficacia di modelli molecolari contro determinate malattie, affidando questi calcoli virtuali complessissimi a sistemi di supercomputer guidati da software di intelligenza artificiale. Questo tipo di eh, sperimentazione in silico è un qualcosa di quasi fantascientifico ma lo ritroveremo domani dopo il Covid perché da queste due esperienze straordinarie che dobbiamo implementare attraverso una iniezione forte di risorse verso la ricerca scientifica avremo modo di disporre dei farmaci del domani che ci consentiranno sostanzialmente di avere la possibilità non di aggiungere ulteriori anni alla nostra vita media ma di aggiungere qualità agli anni di vita in più che abbiamo guadagnato negli ultimi 30 anni. La reazione straordinaria di cui parlavo ha comunque generato anche delle discrasie, ha messo in luce degli errori, dei limiti del sistema eh, che andranno affrontati. Uno di questi è una difficoltà, una eh, incapacità della medicina occidentale di reagire prontamente alla sfida di Covid. È una, stata una eh, difficoltà non solo logistica ci sarà anche quello da affrontare ma anche culturale perché la medicina contemporanea si è molto affidata alla guida della cosiddetta evidence based medicine cioè la medicina eh, basata sulle prove sperimentali e sulle prove di efficacia clinica quindi un farmaco viene scelto quando c'è l'evidenza clinica della sua efficacia è un paradigma fondamentale eh, inderogabile per la scienza moderna ma ha un difetto per poter dare il massimo della risposta ha bisogno di tempo tempo per fare una eh, valutazione di tutta la sperimentazione clinica che richiede anni e ovviamente in un periodo di emergenza come quello di Covid questi anni non li avevamo quindi sarebbe bene contemperare eh, la coesistenza a fasi alternate a seconda del grado emergenziale che dobbiamo affrontare, nel quale ci troviamo a operare, contemporare un equilibrio tra la evidence-based medicine e la best practice, cioè la capacità di eh, individuare al di là dei numeri l'efficacia di determinati tipi di approcci terapeutici basati sui farmaci, eh, che è un po' la logica del triage, un po' la logica appunto dell'emergenza. L'evidence-based medicine darà i frutti nel futuro, ma al momento è stato forse quasi un elemento di frizione. Poi c'è anche una difficoltà strutturale, perché eh, di fronte a una pandemia o di fronte alle malattie trasmissibili, va da sé che non si possono intraprendere politiche disarmoniche, soprattutto in un contesto come quello europeo, che ci vuole uniti. Quindi non dovrà più succedere che la Germania prenda una strada, l'Italia un'altra, la Francia una terza, la Spagna un'altra ancora. Bisognerà fare delle politiche armonizzate, eh, faccio un solo esempio, nessuno dei paesi europei aveva gli stessi criteri con cui venivano conteggiati i decessi per covid e questo ha fatto sì che spesso ci trovassimo a confrontare le, con, le pere con le mele, invece noi dobbiamo ragionare con criteri di grandezza identici. Questo sarà un grande tema per il domani e oltre a questo c'è poi il grande tema eh, che è appunto quello eh, del superare la legislazione attuale dei diritti di proprietà intellettuale. Non è pensabile che di fronte a un'emergenza mondiale qualcuno possa disporre in maniera esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale, cioè dei brevetti. Bisognerà pensare a un sistema di sospensiva in via eccezionale, quale quello che si è verificato con Covid, per far sì che si riesca a come dire, risarcire il giusto diritto di chi inventa con l'esigenza di superare l'esclusiva della proprietà intellettuale quando è tutta l'umanità che ne ha bisogno in uno stato di emergenza. E infine c'è questo altro grande tema che avevo anticipato all'inizio, che è quello della, dello spillover. Eh, Cos'è lo spillover? Lo spillover è il fenomeno per cui un virus travasa, perché spillover quello vuol dire, da un ospite animale, nell'uomo. Quindi c'è questo salto di specie che si chiama spillover, che è una cosa naturalissima, perché succede la notte dei tempi, però oggi è una cosa che si sta verificando con troppa frequenza. Perché? Perché l'uomo sta antropizzando tutto il pianeta, andando a eh, turbare delle nicchie ecologiche nei quali gli animali e i virus se ne stanno pacifici. Nel momento in cui noi andiamo sempre di più a invadere queste nicchie Creiamo una situazione di promiscuità aggravata dalla densità della popolazione eh, umana crescente, tale che i virus sono quasi ingolositi di approfittare della nostra presenza. Così saltano di specie, trovando una nuova specie, cioè noi, che abbiamo l'aggravante di essere spesso completamente naif, cioè indifesi, di fronte a un nuovo aggressore, perché non lo conosciamo. Qui è chiaro che bisognerà adottare delle politiche globali, la globalizzazione non va subita dalla politica, ma è ora di guidarla, è ora di ricondurla a una logica appunto sostenibile e quindi avremo bisogno di politiche globali e non di subire politiche, o meglio, tendenze globalizzanti guidate solo dal mercato. Questa è un'esigenza inderogabile. L'Europa deve giocare un ruolo chiave, uscendo dalla sua frammentazione, trovando un'unità sui grandi temi che hanno una base etica scientifica in questo caso, perché altrimenti di sostenibile ci sarà ben poco al di là degli aspetti enunciativi. Termino con il consiglio di lettura, che a questo punto non poteva che essere questo libro di David Quammen, che si intitola Spillover, l'evoluzione delle pandemie, un titolo che è stato rivisto subito dopo Covid-19, perché questo libro di alcuni anni fa è stato profetico, perché raccontava in senso romanzato quindi è un saggio romanzato, quello che accade quando c'è questo salto di specie di un virus da un animale all'uomo, la zoonosi, dando luogo a una zoonosi. E... Descrive l'epopea di tutti quegli studiosi che hanno individuato e studiato anche retroattivamente questi fenomeni, sono oggi impegnati nella individuazione delle emergenze epidemiche nel loro contenimento e nello studio della loro diffusione epidemiologica e ci riporta con grande attualità quello che abbiamo vissuto. È un libro eh, incalzante dal ritmo serrato, si legge molto bene, ma contemporaneamente lascia nel lettore nuova conoscenza, la, eh, la, la, la concretezza delle informazioni utili a approfondire, ad essere consapevoli di quello che ci è successo e ci sta succedendo. Grazie.